Voglia di fare musica, musica. È anche un pochettino sexy. Ciao amici di TRS Radio e del canale non solo radio e YouTube, oggi mi trovo a Legma, ci ritorno sempre volentieri per scoprire quali sono le novità. Sono arrivata in uno stand molto interessante, intanto con me ho Alessandra Chianale che è responsabile vendite Totem e qui abbiamo un pochettino già chiacchierato su alcuni prodotti che oggi portano in fiera, io pensavo di arrivare, di insomma, andare a fare tantissimi chilometri, in realtà Totem è diciamo che è molto vicino a noi, Savigliano, insomma cambiamo solo provincia e andiamo a Torino. Intanto Alessandra, grazie, buongiorno, come va qui a Leima 2022? Buongiorno, buongiorno a tutti, ma direi che va benissimo, quindi da Torino, come dicevi tu, siamo qua a Milano pronti per presentare il nostro prodotto, fare la nostra parte insieme a queste moto, a questi super bike abbiamo anche noi il nostro piccolo prodotto con le ruote, che invece di due incredibilmente ne ha tre. Questa è un po' la novità direi, no? Ecco, la scelta di fare tre ruote al di là della stabilità è anche legato a un modello, come dicevamo, più, eh, diciamo così, a livello elettronico e di mobilità sostenibile che ci permette di andare un pochettino oltre? Sì, esatto, l'idea è di eh, fare un mezzo che non fosse solo più per eh, il... In il corto miglio, chiamiamolo così, nemmeno il miglio, proprio solo per una mobilità proprio molto ridotta. L'idea è di fare un prodotto che fosse davvero un'alternativa all'auto, perché no, ai mezzi di trasporto, ma che fosse anche un mezzo che potesse essere un mezzo personale. Quindi l'idea è proprio quella di rendere questo, il monopattino, il concetto di monopattino, usufruibile a tutti, anche a chi, come dicevi, magari ha questa sensazione di instabilità quando ha le classiche due ruote. L'impostazione che abbiamo dato con le tre ruote è quella proprio di avere una... Una, una presa del manubrio più alta, la possibilità di andare con i piedi paralleli e quindi proprio una sensazione diversa che speriamo venga apprezzata proprio come alternativa anche una bicicletta, perché no? Un'alternativa è la bicicletta, tra l'altro parlando di sostenibilità parliamo di Link che è questo prodotto che tu Alessandra mi stavi raccontando ma ha altre particolarità quando si parla di insomma, utilizzare questi prodotti ci sono state delle regole diverse, molti dicono "Ah, vabbè, sì, però non sono sicuri sulla strada". Ecco che arrivate voi, insomma, con il vostro progetto che in realtà mira a essere anche molto sicuro sulla strada e soprattutto per chi è sopra e che lo sta guidando esatto, la parte proprio innovativa è quella di questa microcamera posteriore eh, che ti permette collegandoti all'app che è sempre una nostra app, l'app di Lynx di eh, visualizzare quello che succede dietro di te, quindi non ti devi girare per vedere chi sta arrivando quindi questa preoccupazione costante <ride> ma hai la possibilità di dare un veloce sguardo, ricordiamo sempre senza distrazione a quello che succede ma soprattutto di essere avvisato con un, eh, un cicalino, un effetto sonoro in caso si sia effettivamente avvicinando un oggetto a una velocità sostenuta, quindi questo rischio di collisione. C'è un algoritmo ovviamente che va a capire se l'oggetto è pericoloso oppure no e quindi di conseguenza ti dà questa serie di allarmi e un'altra particolarità è che è tutto prodotto in casa, a noi piace eh, sottolineare il fatto che è tutto homemade ma anche i pezzi stessi insomma vengono fatti proprio quasi a chilometro zero oserei dire, eh, una tavola che ricorda quella da surf quindi anche per gli amanti diciamo così dello sport possono essere no, invitati a utilizzare ma dicevamo le, le, le parti, alcune parti tranne quelle sì. diciamo, elettroniche sono appunto fatti da noi. Quanto è importante rimanere sul territorio? È importantissimo, è importantissimo perché ti permette di avere anche un controllo di quello che viene prodotto in modo rapido e diretto. Quindi la possibilità di andare, non dico in giornata, ma praticamente in giornata a controllare se la produzione eh, sta avvenendo nel modo corretto o se l'assemblaggio, perché anche l'assemblaggio è fatto comunque vicino a noi, è conforme a quelle che sono le aspettative poi del cliente, perché quello che vogliamo soddisfare è ovviamente lui, effettivamente ha un valore aggiunto notevole. Alessandra questo non è l'unico prodotto che oggi portate in fiera, vedo anche una bicicletta più o meno ho letto che ha anche le stesse caratteristiche, quindi anche in questo caso l'app e i sensori che mi dicono se c'è qualcuno che si sta avvicinando, vedo delle statuette sul tavolino che sono insomma dei premi che avete ricevuto. Sì, abbiamo ricevuto dei premi legati soprattutto alla parte di design perché anche la parte di design è fatta internamente a Totem e poi abbiamo anche vinto, e su questo siamo molto orgogliosi, dei premi legati proprio alla sicurezza. Abbiamo vinto il Safety Awards l'anno scorso proprio grazie all'Inx, quindi questo ci rende molto orgogliosi perché è comunque uno degli obiettivi principali, quindi di rendere questo mezzo che spesso viene visto magari in modo un po' eh, diverso no? dalla sua natura un mezzo più sicuro e più accessibile a tutti. Secondo te il 2023 ci sposteremo ormai quasi su tutta questa mobilità sostenibile, ci sono ancora delle cose che sono da inventare, in questo caso voi state lavorando già ad altri prototipi? Sì, il, io credo che il 2023 debba andare verso una mobilità più sostenibile, eh, anche le, le stesse infrastrutture stanno migliorando, le, le piste ciclabili stanno crescendo, sono sempre migliori rispetto al passato. C'è ancora da fare, ci sono possibilità, stiamo anche pensando effettivamente a dei concept eh, a idrogeno, perché no, delle bici elettriche a idrogeno che saranno un'alternativa in questo caso con le fuel cell davvero sostenibile. Quindi pensi che potremo vederlo il prossimo anno, LEICMA 2023? Eh, non facciamo spoiler, chi lo sa. Va bene, nel frattempo, insomma, per chi volesse conoscere di più, eh, questa azienda e tutti i suoi prodotti, dove possiamo seguirvi? Eh, potete seguirci sul nostro canale eh, di Totem, www.totemev.com, eh, su Instagram, Facebook, eh, insomma, potete contattarci, saremo felici anche di farvelo provare, perché no? Bene, allora io intanto ringrazio Alessandra Chianale, ringrazio essendo lei addetta alle vendite, ci ha spiegato benissimo quelle che sono eh, diciamo così le novità che troviamo all'interno dell'EICMA 2022 ma quelle che sono le novità che poi troveremo sulla, sulla strada eh, quindi insomma fate buon viaggio e ricordate di essere consapevoli e di cercare di usare in modo sicuro tutte le apparecchiature o comunque tutte le cose che insomma andate ad utilizzare quotidianamente, quindi grazie, eh, la strada è un mezzo sicuro per vivere le nostre emozioni e fare anche tanti viaggi. Sempre, grazie a voi. ECMA 2022, logicamente nelle prime giornate, giornate dedicate alla stampa ma anche agli operatori quindi chi per lavoro viene qui per vedere un po' le novità come Lorenzo e Gabriele intanto ciao, vi ho preso proprio al volo, lo so che dovete andare a ritirare una moto ma non è sicuramente la prima volta che vedete l'ECMA 2022 intanto per chi siete qui, insomma, visto che si parlava di lavoro esatto, buongiorno a tutti, noi siamo una concessionaria Triumph di Bologna Triumph Bologna esattamente e siamo qua, siamo venuti a vedere le novità di quest'anno sia perché Triumph è presente con lo stand ufficiale sia per vedere le opportunità a livello di mercato, prodotti e anche tutto quello che è un mondo aftermarket. Senti ma è 2022 un'edizione che insomma dopo le varie pandemie insomma anni di pandemie si era un po' fermato tutto la mobilità torna a essere protagonista su strada e secondo voi nel 2023 visto che siete operatori del settore insomma dove si va visto che si spinge anche molto sull'elettrico? Allora noi come specifica siamo molto ancora sul motore endotermico anche perché noi siamo concessionaria Triumph Moto ma siamo anche concessionaria... Arley, però adesso vedi, non ne parliamo di Arley, sennò qualcuno potrebbe rimanerci male Esatto, per cui noi in questo momento per quanto Arley abbia una proposta elettrica e Tryon stia parlando e facendo vedere una proposta elettrica per il futuro ancora le vendite sono totalmente sulla parte diciamo endotermica di si parla tanto ma più che altro a livello di mobilità urbana, mentre per quanto riguarda le moto lo vediamo ancora come un punto di arrivo un pochino più spostato in avanti onestamente, noi questo tipo di richiesta al momento ancora la vediamo poco. E per chiudere, visto che insomma, parliamo anche di Harley, anche se la felpa è Triumph esatto, tiriamo giù. Allora, Ci abbiamo il giubbotto. Ok, allora va bene. Harley Easy sempre per sempre come si dice, ma si dice anche di chi è appassionato di Ducati, di chi. Insomma alla fine ogni marca ha i suoi appassionati. Quello è vero, anzi, è verissimo. Oggi vendi prima forse il brand del, del, della moto o del prodotto. Ognuno ha i suoi amori e le sue passioni. Harley da sempre credo che sia uno dei marchi più forti in quel senso, è riuscito ad appassionare un sacco di persone con i suoi pregi e i suoi difetti. Io devo dirti la verità, eh, tornando al discorso di prima dell'elettrico, noi che viviamo nella Motor Valley, io credo che e spero che l'elettrico arrivi il più tardi possibile, nel senso che a me la, la puzza di benzina e il rumore dei motori che siano 2, 3, 4, 5 cilindri, 8 cilindri, 12 cilindri. Va tutto bene, però dateci sti rumori. E poi diciamo che è anche più facile accalapiare una donna col motore e il rumore. Ecco, sì, sì, direi che fa, fa la sua parte. Questo però ce lo devi dire tu sì. che sei è donna, vero, eh? È vero, è vero, fa la sua parte. Sì, è un po' rumoroso, però all'elettrico non vi si sente neanche arrivare. Eh, eh, E quindi voi donne non ci guardate. No, no. va bene. Allora grazie. Di grazie, lavoro, grazie. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao.